ciao allora in questo video vi voglio spiegare il mio metodo per evitare che l'ombretto durante il giorno si sciolga cerco di spiegarvi meglio allora se mi seguite da tempo nei video continuavo a di soprattutto nei video dove andavo in giro che stavo testando un metodo per non fare sciogliere l'ombretto anche perché io ho la palpebra che tende all'occhio proprio tende a lacrimarmi molto spesso quindi basta un po' di sole, un po' di luce, il vento, il freddo, l'allergia in ogni stagione a me lacrima la palpebra e tende sempre l'ombretto a sciogliersi in questo punto quindi metti pure la matita waterproof metti pure tutto quello che volete ma tendeva sempre un po' a sciogliermi e oltretutto mi trovavo anche a metà giornata che era un po' un panda quindi non era proprio bello da vedere un giorno truccandomi mi è venuto il flash di provare a fare una cosa che adesso vi mostro e ho provato, ho fatto vari test, l'ho provato in varie temperature, quindi con il freddo, giornate che stavo fuori tutto il giorno, giornate che stavo in casa al pc tutto il giorno, giornate che andavo in giro, con il vento, con il sole, l'ho provato davvero e funziona, soprattutto funziona, ovvio, l'ho testato sulle piccole accrivamenti, quindi se ne in piscina oppure se... Eh, diluvio, non lo so, cioè non è una cosa waterproof, ma comunque sia è un trucchetto che funziona. Io sinceramente ho provato a guardare online, ma non l'ho trovato. Se comunque esiste già e qualcuno l'ha già detto, io l'ho scoperto adesso ed è venuta così. Allora, ecco cosa intendo una cosa velocissima quando metto il fissante per l'ombretto e quando no. Allora, fate un test un attimo, sono andata a fare delle commissioni. Qui ho messo il fissante, qui non l'ho messo, vedete che mi è lacrimato l'occhio, e infatti si è spostato tutto il metallo. Allora, makeup. alla fine è semplicissimo da fare perché ci trucchiamo come il solito, quindi ah, vi ho detto che cosa serve che cosa serve? un primer occhi, io sto usando questo, ma qualunque va bene basta che il primer sia color carne o in colore, ovviamente non ci vuole un primer colorato eh, io sto usando questo della bottega verde primer fissante per ombretto ma qualunque va bene, quindi scegliete voi tranquillamente, ah funziona molto bene anche qua dell'essence comunque ci basta solo un primer il primer o per occhi si applica sulla palpebra prima del trucco occhi. E questo lo facciamo tranquillamente, ma qui non scopriamo l'acqua calda. Vi ho fatto anche qualche clip mentre mi trucco, per farvi vedere più dello specifico cosa faccio. Allora, mi trucco gli occhi come di consueto. Quindi primer, ombretto, e ombretto, base per ombretto, l'ombretto in colore base, è un colore di transizione per dare un po' più di finizione, Sfumo, applico l'eyeliner, applico la matita per occhi, così per il trucco di oggi. Ok, proprio una cosa classica. come facciamo sempre, quindi andiamo con i pennelli, andiamo a sfumare, ok. Una volta finito il trucco, andiamo ad applicare di nuovo il primer sul trucco finito. Si può fare tranquillamente con un dito, ma io voglio essere più precisa e soprattutto insistere sulla parte finale che è quella che mi cola più spesso e utilizzo una spugnettina piccola questa io la, ehm, la lavo tutti i giorni e ok però la, la dedico solamente a questa cosa in modo che non sia mai sporca perché la voglio pulita quindi vado a prendere un po di primer e vi faccio vedere bene la clip ma vado comunque a picchiettarla vedete essendo piccolina va esattamente dove voglio io Ok, e con la parte pulita lo picchietto un pochino anche sotto in modo che mi tenga fermo l'ombretto qui che comunque dopo applico anche la cipria ma comunque sia con il primer funziona ancora meglio allora applichiamo il primer, vi farò vedere tutto nella clip sicuramente applichiamo il primer, ok? poi andiamo con il pennello che abbiamo usato per sfumare a ripicchiettare sopra in modo da eh, fissarlo con l'ombretto oppure coprirlo con l'ombretto in modo che non si veda il primer ma comunque sia lo andiamo ad eh, amalgamare con il trucco io questo metodo l'ho fatto cioè lo anche oggi e non si vede Che non si vede, è tranquillo e ho provato con le varie temperature, situazioni e davvero funziona certo, se andiamo in una situazione che sappiamo già di piangere oltre a mascara waterproof non credo che possa reggere ed è più di tanto, ad esempio un matrimonio o un film strappalacrime in questo caso non ne sono sicura ma per le piccole la cremazione soprattutto a chi ha la palpebra molto umida come la mia io trovo che funzioni e sarei curiosa di sapere se per caso provate questo metodo a tutti lo faccio tutti i giorni perché il trucco occhio ok poi prendo un pochino eh, vedete anche clip e del picchietto e poi ci ripasso sopra ci metto davvero 30 secondi quindi lo faccio tutti i giorni io sarei curiosa di sapere se voi provate questo metodo ed a voi funziona se vi sono stata utile, se esisteva già nella vita e io l'ho scoperto solo, ci sono arrivata da sola. Quindi, se per caso esisteva già e l'avevano già detto oppure si insegnava già, io questo non lo sapevo, nessuno me l'ha mai spiegato e ci sono arrivata un po' per i fatti miei. Ovviamente il primer, come ho detto, deve essere un color carne oppure in colore. Questo, faccio vedere, questo che sto usando io è un color carne che però una volta applicato vedete che diventa in colore assolutamente in colore perché sennò va a alterare il colore di tutto il trucco ad esempio quelli scuri o quelli chiari perlescenti non vanno bene quelli perlati, quelli luminosi un primer classico, proprio classico classico e questo funziona bene ma trovo che funziona bene anche quello del Yves Rocher e quello della Essence sono quelli che ho provato per non andare a usare un primer di quelli che costano tantissimo perché seppur lo facciamo tutti i giorni non un primer assurdo, tipo non so, un ma marchiaccio, però questi funzionano. E come sempre, spero di essere stato utile. Voglio sapere assolutamente se proverete questo metodo. E se vi è piaciuto il video e vi è stato utile, e vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo, mettete un like, iscrivetevi al canale, e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!